Il ruolo dell'anestesista è spesso misterioso, per cui la SIARTI, che è la società italiana di anestesia e terapia intensiva, ha deciso di eh, creare degli eventi per cercare di far conoscere alla popolazione quello che è il ruolo dell'anestesista. In realtà il, quello dell'anestesista è un ruolo molto importante nell'ambito delle attività ospedaliere, perché oltre a somministrare l'anestesia in sala operatoria, l'anestesista si occupa anche di tutta la parte di preparazione del paziente all'anestesia, quindi eventuali esami, eventuali indagini diagnostiche supplementari per capire bene eh, qual è la situazione clinica del paziente. E poi si occupa anche del periodo post-operatorio, non soltanto per quanto riguarda la cura del dolore, cercare di controllare l'insorgenza del dolore, ma anche di monitorare quelle che soprattutto nei pazienti più complesse eh, sono i parametri vitali. Per questo motivo nel corso degli anni l'anestesista è anche uscito dalla sala operatoria e si è occupato della terapia intensiva post-operatoria, cioè dei luoghi protetti in cui eh, seguire proprio passo a passo il, il paziente, tenerne monitorate i parametri vitali, cioè il respiro, l'attività cardiaca, eccetera, attraverso tutti i sistemi dei monitor e quindi è divenuto praticamente naturale che poi l'anestesista diventasse anche rianimatore, ci occupasse cioè anche della cura di tutti i pazienti più complessi che vengono ricoverati in ospedale. Sempre grazie a queste sue competenze inizialmente acquisite in sala operatoria trasferite poi in rianimazione è divenuto naturale che l'anestesista si occupasse anche dellurgenza emergenza Infatti per esempio i, i sistemi di eh, intervento avanzato attraverso le ambulanze quindi con la rete del 118 si basano sulla presenza dell'anestesista che interviene in tutte le situazioni più critiche che vanno dalla eh, rianimazione cardiopolmonare al trattamento di tutte le patologie cardiache e respiratorie eh, più acute che richiedono quindi una specifica competenza sull'emergenza sull anche prima del, del trasporto in ospedale. Per cercare di far conoscere alla popolazione il ruolo dell'anestesista la Società Italiana di Anestesia e Terapia Intensiva, la SIARTI, dall'anno scorso ogni anno organizza un evento, vengono istituite delle postazioni all'interno di eh, molti ospedali italiani attraverso le quali è possibile fornire a tutti i cittadini che eh, per vari motivi vengono in ospedale, dell'informazione circa il ruolo dell'anestesista e l'importanza della nostra figura professionale all'interno dell'ospedale e non solo. Eh, questo evento denominato sicura e quindi incentrato soprattutto sulla sicurezza che la presenza dell'anestesista fornisce nell'ambito della struttura ospedaliera ma come abbiamo visto anche eh, sul territorio ehm, è un momento quindi, informativo in cui verranno anche distribuiti dei, dei materiali a scopo di didattico informativo alla popolazione.